Sono Edoardo Buero, ho 23 anni, vivo a San Mauro, sono nato a Torino e il mio, la mia aspirazione nella vita è di operare nel verde. Eh, finora ho, ho conseguito gli studi a livello turistico, ma negli anni a venire ho proseguito una carriera nel verde come giardiniere, di cui ho lavorato un anno e, e insieme ad altre piccole deviazioni di percorso sono finito per studiare pianificazione territoriale urbanistica, ambientale e paesaggistica. Tra i miei hobby ci sono le arti marziali, le quali le pratico da alcuni anni, eh, poi la musica, il, il cinema, tutto di un'epoca ormai passata, tipo anni 70-80.